C'è Vania Valoriani di Firenze, la presid Presidente del Circolo Firenze Sud di Sinistra Italiana, eh, dimessasi la scorsa settimana. Mi sono dimessa molto prima, questa settimana ho fatto... <ride> È che siccome arrivava la scadenza del 31 dicembre non volevo stare silente, come si dice, ci siamo eh, dimessi in una conferenza stampa in palazzo, ci siamo autosospesi con una conferenza stampa in Palazzo Vecchio abbiamo fatto una lotta dura per credere che ci fosse alternativa come ci era stato detto e questa è stata sui social, è visibile a molti in questo mondo, se Dio vuole molte cose si possono fare apertamente avrete visto molti eh, di voi credo come siamo stati anche duramente attaccati i cinque circoli fiorentini hanno avuto tutte delle caratterizzazioni il nostro circolo, dico nostro perché a questo circolo è scritto anche Mauro Romanelli e molti altri, scusate ma veramente c'è un gruppo Ce ho veramente. e eh, l'emozione è tanta anche perché non sapevo di dover parlare farò veloce credo che eh, uno dei meriti <coughs> intanto sono qui e parlo a nome non di tutti noi, neanche di tutti quelli che probabilmente eh, sono ancora autosospesi o che si sono dimessi, non ho velità di arrivare portando un contributo per tutti quelli che sono fuoriusciti dal partito. Non prendiatevi paura, eh, non veniamo, veniamo in pace, nel senso che non portiamo, eh, non portiamo assolutamente... Eh, Contributi che vogliono essere, facciamo un passo indietro insomma, e vogliamo che questo sia solo l'inizio di un lungo cammino, vorremmo tornare, almeno parlo per me che sono abbastanza anziana da esserci stata, a quel 2001 a Firenze. Firenze non è eh, una città qualsiasi, purtroppo negli ultimi anni abbiamo prodotto molta M che è arrivata dovunque, sapete bene che oltre a lui ci stanno anche i verdini che in questi giorni tornano sempre prepotentemente alla ribalta e quindi eh, abbiamo però il 2001, abbiamo il social forum, abbiamo un mondo migliore che era possibile, dicevamo già quelle cose, nessuno ci ha ascoltato, eh, perché eh, non solo aveva aderito ma avevo costruito questo lungo percorso insieme a molti di quelli infatti in questo momento mi stanno ascoltando come sospesi, fuoriusciti non se ne parla di noi, a parte il documento spero molti di voi abbiano letto c'è l'alternativa che è stato diffuso però ci sono intere federazioni che si sono staccate c'era stato promesso, che, eh, promesso e c'era stato fatto lavorare su questo passaggio della mochetta e dell'asfalto, quello in cui il nostro segretario è riuscito è stato proprio il progetto che noi volevamo, cioè di muovere quel mondo che non si era mai sporcato le mani, che non votava e che adesso vuole addirittura non farsi rappresentare ma essere esso stesso rappresentato, quindi è questo di cui, ciò, cioè questo di cui abbiamo bisogno. E eh, questo vi chiediamo di portare avanti perché non ci si deve certo fermare al 4 marzo, esiste molto di più, più del 4 marzo. Questo è un paese che eh, se la storia aveva bisogno di una spallata, bene, credo che fra tre anni che viene da questo mondo, almeno da quello che sappiamo, abbia, eh, si è riuscita a dargliela, quindi mi, mi scuso se non riesco ad avere tutta l'enfasi, eh, hanno avuto eh, tutti quelli prima di me, però i problemi sono già stati enunciati, Per cui ho un figlio che fa la quarta superiore, la buona scuola la vivo tutti i giorni, eh, anzi eh, avendo la possibilità delle volte no, con tutte le varie associazioni di poterli dire ma sentiamo se puoi fa... eh, su 540 studenti di un liceo scientifico fiorentino sono rimasti fuori otto ragazzi dalle preferenze che avevano messo uno di questi è mio figlio per dire. quindi fa delle cose astrusissime rispetto al liceo scientifico e lo vediamo tutti i giorni sulla nostra pelle in che paese siamo credo che si possa benissimo appunto riuscire a calpestare quella moquette e tornare nell'asfalto, non crediate a quelle foto che vedete a giro eh, perché vorrei che Moreno raccontasse la verità tornando in Spagna a Paolo Iglesias perché le barzellette su c'era cioè, un italiano, uno spagnolo, le sappiamo raccontare tutti, eh, gli appoggi che vedete non sono reali, smettiamo di raccontarci le bugie noi siamo liberi ma non siamo uguali e proprio per questo ci divertiremo molto di più.